benvenuti nel mio canale di cucina oggi prepareremo dei sofficissimi e buonissimi panini all'olio veramente buoni ma davvero veramente buoni guardate che spettacolo sofficissimi poi con una fetta di mortadella è la sua morte vediamo insieme come si prepara questa favolosa ricetta e se seguirete i miei consigli, la mia ricetta, ne rimarrete veramente entusiasti. Seguitemi. Ingredienti. 400 g di farina manitoba e 200 g di farina zero, sempre setacciata. 350 g di acqua, 15 g di sale, 30 g di miele, 90 g di olio e 7 g di lievito secco. Adesso vediamo la preparazione. Nella planetaria aggiungete metà acqua, il lievito e il miele. Cominciate a mescolare aggiungendo la farina poco per volta. aggiungete tutta l'acqua e sempre la farina poco per volta e quando avrete aggiunto la farina, tutta la farina e l'impasto è incordato come ultimi ingredienti aggiungete il sale e l'olio poco per volta incordate l'impasto e poi su un piano di lavoro Lavorate l'impasto fino a che non otterrete un composto liscio e omogeneo. A questo punto, quando l'impasto risulterà omogeneo, morbido e elastico, disponetelo in una terrina e lasciatelo lievitare fino a che non raddoppierà del suo volume proprio come nel video a questo punto disponiamo il nostro impasto sul piano di lavoro e dividiamolo tagliamo dei pezzetti di pasta di circa 130-140 grammi poi andiamo a formare delle palline Dopo aver formato le nostre palline le disponiamo in una teglia ricoperta da carta da forno e le spennelliamo con dell'acqua e dell'olio. Una volta spennellate le lasciamo lievitare nuovamente fino a che non raddoppieranno del loro volume e dopo che avranno raddoppiato del loro volume le inforniamo e le cuociamo a forno statico a 200 gradi per 20 minuti. Trascorso il tempo di cottura, i nostri panini all'olio sono cotti. Le sforniamo, le lasciamo raffreddare sopra una grata e poi sono pronti per essere gustati. Se vi è piaciuta questa ricetta, mettete un like, condividete i miei video e se non vi siete ancora iscritti al canale, iscrivetevi. Io vi aspetto alla mia prossima video ricetta. Ciao ciao da Gian.